Thank tra silenzio e musica siamo stati morti per troppo tempo dire ancora al buio non Come gli occhi di un ragazzino, è suelo che guardano come gli occhi di un ragazzino, siete fuori E quello che ha messo la rupore a vita E di bambina e E i suoi guardano, come gli occhi di un razzino. E guardano.